Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Questo è un video molto veloce, fatto così, insomma, più alla buona del solito. Sto cominciando a fare un esperimento eh, con l'utilizzo della um, camomilla. Ho messo alcuni semi a bagno nella camomilla, questi due, sono tutti carciofi, stessa bustina, e questi a bagno soltanto nell'acqua. Adesso eh, ovviamente coprirò con del, de, con del terriccio. E vediamo, sono curioso di vedere se l'utilizzo della camomilla che è un disinfettante naturale e che è emolliente porta vantaggi rispetto all'acqua all normale in termini di tempi di germinazione questa è la mia prova quindi adesso eh, vediamo un attimino come come si sviluppa e mano a mano vedremo poi quali germogliano per primi Oltre ai carciofi ho fatto lo stesso test con la camomilla per quanto riguarda l'insalata. Qui ho messo della lattuga iceberg, ho fatto alcuni vasetti con semi bagnati in camomilla per qualche ora, anche questo, anche questo, e altri con acqua, semplice acqua. Ecco, li ho seminati tutti il 5 di febbraio, oggi è il 10, già il 9 ho cominciato a vedere i primi germogli e sono usciti quasi tutti contemporaneamente, anzi dirò di più. Questo che è fatto con la camomilla è un po' più indietro rispetto agli altri. Quelli con l'acqua sono usciti praticamente tutti. Per quanto riguarda i semi di insalata eh, ho qualche dubbio sulla reale funzionalità, eh, sul reale vantaggio che può portare la camomilla. Quindi l'insalata fa testo a sé. Adesso poi vedremo più avanti per quanto riguarda i carciofi. Abbiamo i primi germogli dei carciofi. Ora, questa vaschetta e questa vaschetta erano quelli con la camomilla vedete anche qui, mentre questa era quella con l'acqua. Anche in questo caso, così come l'insalata, mi sa che la differenza in termini di tempi di germinazione è nulla, perché sia quelli con l'acqua che quelli con la camomilla sono tutti fuori nello stesso, nello stesso giorno, praticamente questa mattina me ne sono accorto. Continuiamo i test e ci teniamo aggiornati. Bene, termino oggi questo video, sono passati pochi giorni dall'ultimo che ho ripreso, abbiamo i germogli di carciofi che sono, stanno venendo su molto bene, nello specifico abbiamo questa vaschetta qui che ho fatto con la camomilla, li ho seminati tutti il 5 di febbraio e, e molti ancora devono uscire fuori. Anche questo l'ho fatto con la camomilla e i germogli sono un po' più avanti, questo l'ho fatto con l'acqua e come vedete non c'è assolutamente differenza rispetto agli altri, quindi continuerò a utilizzare la camomilla per le sue proprietà disinfettanti e leggermente emollienti ma di sicuro per quello che ho visto io sia sui carciofi che sull'insalata la camomilla non ha effetti di eh, anticipo di germinazione cioè non li fa germinare un po prima perché riesce ad ammorbidire la cuticola però male non fa e quindi continuerò a utilizzarlo anche per le prossime semi bene era un video che eh, soddisfava una certa curiosità da parte mia sicuramente chi è più esperto di me già lo sapeva ma io volevo affrontarlo da solo questo discorso spero che vi sia stato utile se non l'avete mai usata la camomilla volete iniziare a usarla male non fa e quindi abbiamo visto che non serve per aumentare la velocità di germinazione vi ringrazio per essere stati con me anche oggi vi auguro una buona giornata ci vediamo giovedì prossimo